L'arco è certamente una tra le invenzioni più originali dell'umanità, uno strumento che si è evoluto in maniera indipendente in tutte le parti del mondo. Già nel Paleolitico, l'umanità si serviva di questo strumento come arma di caccia e difesa. Si ritiene che la prima raffigurazione di un arco si possa ritrovare in un graffito di circa 30.000 anni fa. Il tiro con l'arco come disciplina sportiva nasce invece all'inizio dell'Ottocento negli Stati Uniti, dove alcuni appassionati codificarono e regolamentarono l'attività agonistica. La compagnia di arcieri più antica di cui si abbia notizia nasce nel 1381 a Bruxelles con il nome di saint sébastien Nel 1500 Enrico VIII, re d'Inghilterra, emise un decreto che obbligava ogni suddito maschio dai 7 ai 60 anni a possedere un arco e a esercitarsi nel tiro. Con quel decreto venivano stabilite le distanze e le multe per chi non si esercitasse nel tiro. Le prime vere gare sportive, come detto, si svolsero però negli Stati Uniti nel 1829. Si tirava a una sola distanza, 80 yards, poco più di 73 metri, e con volée, ossia una serie di tre frecce. Nel 1896 si inaugurano i giochi olimpici dell'era moderna e il tiro con l'arco fu il secondo sport dopo il tennis ad ammettere gare femminili. Fu presente però solo ai giochi tra il 1900 e il 1920, per poi non essere più ammesso per diverse edizioni. Non esistendo infatti una federazione internazionale, i paesi organizzatori venivano spesso accusati di scegliere tipi di gare che favorissero gli atleti di casa. Le federazioni nazionali furono perciò di fatto spinte a trovare un accordo per creare una federazione internazionale. La FITA, oggi World Archery, verrà fondata nel 1931 a Leopoli, ai tempi in Polonia, oggi in Ucraina da sette paesi firmatari, tra cui l'Italia. Tornerà a far parte dei giochi olimpici di Monaco di Baviera nel 1972 e a oggi racchiude 160 federazioni nazionali. Mi chiamo Mauro Nespoli, ho 35 anni, sono un arciere della Nazionale Italiana e dell'Aeronautica Militare. Ho vinto nel 2020 la medaglia d'argento ai giochi olimpici di Tokyo e nella competizione individuale e nel 2012 la medaglia d'oro nella competizione squadra ai giochi olimpici di, di Londra. Il tiro con l'arco si compone di eh, quattro tipologie di gare principali, due eh, identificate come tiro con l'arco alla targa, indoor e outdoor, a 18 metri nella stagione invernale e ehm, a, 70 metri, a 50 o 70 metri nella stagione, nella stagione estiva. Ci sono poi due discipline eh, che si svolgono nei boschi, il tiro di campagna e il 3D su uh, bersagli leggermente diversi da quelli che siamo abituati a vedere alle Olimpiadi dal 97 a oggi il tiro con l'arco è cambiato tantissimo da quando è incominciato è cambiata la, il metodo, la metodologia dell'allenamento, è cambiata la tipologia di competizioni si è passati da uh, competizioni lunghe con tante frecce tirate per sommatoria di punti e quindi una sorta di mh, gara di resistenza eh, legata alla precisione eh, si è passati da, da questo a una competizione che è composta da uh, set molto più brevi, di serie da tre frecce che assegnano un punteggio e uh, per certi versi limitano quello che può essere la, la svista, il momento di uh, debolezza di un singolo arciere dalla maratona siamo passati a 42.000 metri e questo ha stravolto sia la metodologia dell'allenamento sia lo stress legato alla competizione. Buongiorno, sono Giorgio Botto, sono tesserato alla FITARCO dal 1985, dal 1987 sono tecnico federale, mi sono occupato della nazionale, e accompagno nazionali agli eventi internazionali campagne 3D dal... 2004. Attualmente sto ricoprendo il ruolo di direttore tecnico della nazionale. Allora l'arco si è evoluto in questo modo allora agli del del 1900 quindi con l'introduzione dell'arco nel, nel programma olimpico gli archi erano grosso modo come questi no quindi sono, erano dei lombò ehm, questo lo rappresenta bene con delle frecce che erano in legno quindi stiamo parlando di questo materiale negli anni, all'inizio degli anni nel 1960, grosso modo, gli archi si sono evoluti e sono diventati da lombò a ricurvi monolitici. Grosso modo questi sono gli archi che si utilizzavano appunto negli anni 60 e eh, all'inizio degli anni 70. Eh, con questo appunto si iniziavano già a fare Olimpiadi, l'Italia si iniziava a distinguere nelle classifiche, eh, ricordiamo Sante Spigarelli, eh, Giancarlo Ferrari, che in quegli anni con questi archi, hanno conquistato le prime medaglie alle, alle Olimpiadi di bronzo di Giancarlo Ferrari a Monaco. Le frecce, in questo caso, quando stiamo parlando di eh, archi curie, erano in alluminio eh, oppure fibra di vetro. Da quegli anni in avanti, quindi da questo modello, l'evoluzione è stata quella di eh, le geometrie sono rimaste le stesse, semplicemente la parte centrale, quella che vediamo qua, è diventata in metallo. E, con, e si innestavano appunto i, dei, dei flettenti che allora erano ancora in legno e iniziava a comparire qualche cosina di fibra di carbonio eh, ma, ma, ma poco di più attualmente l'evoluzione cosa è successo? è successo che i riser sono diventati sempre più articolati quindi sempre più rigidi stiamo parlando di attrezzature in metallo fresato o addirittura forgiato e i flettenti hanno visto nella loro composizione sempre più carbonio e oggi arriviamo appunto ad avere flettenti in grafena, addirittura. Quindi l'evoluzione è stata questa, no? quindi in questi anni siamo partiti dal semplice lombò, siamo passati ai ricurvi monolitici per poi arrivare ai take down, quindi gli archi smontabili, e nella tecnologia degli archi smontabili riser sempre più performanti, con materiali e eh, finiture sempre più efficienti, ma la grossa evoluzione appunto l'hanno L'hanno apportata i materiali di costruzione dei flettenti. Prima eh, fibra di vetro e legno, poi la fibra di vetro è stata sostituita dal carbonio e da schiume sintetiche che garantiscono una ottima performance. Adesso siamo al grafene. Questo cosa ha comportato? Ha comportato. Ah, no, dimenticavo l'evoluzione delle frecce. Che ripeto, dal legno siamo passati all'alluminio, adesso siamo a frecce in carbonio o alluminio e carbonio con diametri molto molto sottili quindi <coughs> anche qui una, una performance una velocità di uscita della freccia molto molto alta e quindi siamo arrivati a gradi a, a gradi di precisione altissimi tant'è vero che le competizioni oggi si giocano a livello internazionale tutte quante sul 10 9 10 9 eh, praticamente gli altri colori non, non, non vengono più colpiti se non per gravi errori fatti dall'arcea abbiamo tre macro categorie di archi l'arco ricurvo che è praticamente l'arco alla Robin Hood eh, attrezzato di mirino e stabilizzazione l'arco compound che è eh, arco, un arco più tecnologico di derivazione dalla, dalla caccia che è dotato di carrucole che scaricano la potenza dell'arco durante la fase di mira e quindi permettono di essere eh, ancora più precisi e poi, la categoria arco nudo si differenzia in eh, varie sottocategorie in funzione del tipo di arco che fondamentalmente eh, riporta un pochino agli albori il tiro con l'arco con eh, una struttura molto semplice senza mirino e senza stabilizzazione. Questo è l'arco che utilizzo io è l'arco ricurvo è composto da una componente centrale chiamata riser e dalle due estremità che sono i flettenti che più vengono tesi e ehm, più forza e energia sviluppano e trasferiscono poi alla freccia differenza tra l'arco ricurvo e l'arco nudo il fatto che l'arco eh, ricurvo ha la possibilità di utilizzare un mirino che non è dotato di lenti di ingrandimento e la stabilizzazione che ha lo, la funzione ha due, fun due funzioni la prima, quella principale è associabile, paragonabile all'asta per l'equilibrista quindi aiuta la stabilità del, dell'attrezzo durante la fase di mira e allo stesso tempo smorza le vibrazioni del flettente in chiusura eh, attraverso degli smorzatori che si, si trovano all'estremità della stabilizzazione. L'arco che utilizzo io si chiama Arco Compound ed è questo: ha due carrucole cam questa è quella superiore e questa è quella inferiore, e praticamente eh, tramite queste due cam si sviluppa molta più potenza rispetto all'altro arco che si chiama arco olimpico. Noi abbiamo eh, una corda centrale e due cavi che fanno lavorare eh, insieme, questo si chiama circuito, il circuito chiuso, e fa lavorare queste cam, eh, noi eh, l'arco olimpico, eh, ha, praticamente chi tira con l'arco olimpico deve continuamente tirare per ehm, riuscire poi a scoccare la freccia, mentre noi eh, abbiamo diciamo uno scarico, cioè noi abbiamo un picco di apertura della dell'arco ad esempio io tiro 45 libbre quindi ho 45 libbre in apertura di picco. nel momento in cui arrivo all'ancoraggio quindi ho la mano ancorata alla mascella e le cam e, e quindi è il like mio shoulder. massimo it's better, it's better, it's better. le cam eh, yeah. hanno montate eh, dei moduli e, e i moduli servono per eh, decidere il tipo di scarico che si vuole dare io ad esempio ho uno scarico del 75% quindi vuol no, dire no, che no. il 75% su 45 libri mi viene tolto nel momento dell'ancoraggio e la potenza si riprende nel momento in cui la freccia parte quello che mi piacerebbe comunicare nel mondo tiro con l'arco è che effettivamente è uno sport per tutti no? vediamo le linee di tiro a prescindere quelle appunto degli eventi internazionali dove a fianco gareggiano eh, ragazzini di 9-10 anni con eh, persone mature di 60-65-70 anni e questo è veramente un'unicità del, de, dello sport eh, senza parlare poi di normo e di ehm, para che gareggiano e, e si contendono le medaglie veramente alla pari il tiro con l'arco è l'unico sport dove normodotati e disabili possono competere insieme perché eh, anche se si è un un atleta con disabilità non si hanno degli ausili che possono eh, diciamo andare a compromettere oppure ad agevolare il gesto tecnico. Eh, noi come eh, atleti paralimpici durante la classificazione funzionale abbiamo degli ausili che potiamo, possiamo utilizzare come ad esempio io tiro su uno sgabello perché avendo problemi ad una gamba eh, o, non ho molto equilibrio, quindi non posso tirare in piedi, quindi tiro sullo sgabello, altri tirano in carrozzina, altri ad esempio sono amputati e tirano in piedi senza nessun tipo di ausilio. Diversi atleti hanno fatto parte sia della nazionale olimpica che della nazionale paralimpica. Io sono una di queste, l'apripista per noi è stata Palafantato, con però l'arco olimpico, non l'arco che utilizzo io, infatti lei eh, ha partecipato anche, oltre che alle Paralimpiadi, anche alle Olimpiadi. Il tiro con l'arco è principalmente uno sport individuale, sei tu con il tuo attrezzo, e quindi hai subito la possibilità di eh, misurare quello che è il tuo tuo valore, se hai tirato una freccia bene o se l'hai tirata male. L'arco è un giudice imparziale. L'aneddoto eh, che per me è diventato in qualche modo un mantra legato al tiro con l'arco sono le, eh, le parole di Marco Gagliazzo durante i Giochi Olimpici di Chino 2008, ero in preda al all'ansia legata alla mia prima competizione e lui mi guardava con una semplicità, però racchiude sia l'essenza di Marco sia l'essenza del tiro con l'arco mi disse il bersaglio è sempre a 70 metri è sempre grosso uguale e il tuo arco è sempre il tuo arco questo ha alleggerito molto il peso la pressione tutti quei, eh, tutte quelle divagazioni mentali che stavo facendo vista la mia giovanità vista l'inesperienza durante quella competizione <sussurra>